Salve a tutti! In questo video tutorial parleremo del mio nuovo setup audio e video per i tutorial. Come prima cosa vi informo che ho preso un microfono della Rode NT USB. Collegandolo a Linux l'ho visto subito come una periferica di input alza. Infatti, dentro OBS Studio ho dovuto scegliere come input di registrazione. Alza e nella lista si sceglie il microfono NT-USB Si può fare la stessa cosa anche in Audacity E configurare che Audacity registri dal microfono NT-USB tramite Alza non è possibile utilizzare tutti i due programmi assieme perché il primo che viene aperto acquisisce in priorità il microfono e il secondo non riesce più a vederlo quindi non è possibile registrare l'audio del microfono sia con OBS Studio che con Audacity contemporaneamente ma questo non lo vedo un problema adesso vi faccio vedere il microfono che l'ho nascosto è fuori dalla visuale eccolo qua e adesso lo rimetto fuori campo Intanto si sente bene lo stesso anche se il microfono è fuori campo Per questo video tutorial è tutto Ci vediamo al prossimo